Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Ho scoperto per caso una cosa incredibile l'altro giorno, come rimuovere da una canzone la voce e addirittura si può anche lasciare solo la voce estrapolandola da una canzone. Andiamo a vedere come fare. Canta, canta, canta, cantare in libertà. Dunque ragazzi se noi mettiamo, scriviamo Vocal Remove Online Mover troveremo il primo link che ci porta a questa pagina togliere la voce da canzone quindi selezioniamo un file che abbiamo sul nostro pc io seleziono una canzone che si chiama Il cielo su di me è un mio brano e vediamo che la carica Bene, alla fine del caricamento comparirà questa scritta elaborazione audio e quindi ci dice che l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, eh, sta codificando la nostra canzone. Ecco qua. E compariranno adesso due tracce, eccole qua, una con la musica e l'altra con la traccia vocale già abbassata di volume. Se noi mettiamo il play, sentiamo che parte la musica, possiamo andare più avanti, sentiamo che ha tolto la traccia vocale. Posso la realtà che vorrei. Vedete, posso aumentare o abbassare il volume della voce anche solo di un po'. La cosa, bella... pausa. la cosa bella è che posso giocare col volume della base e il volume della voce E dare più o meno voce o azzerare sia la voce che la base Questo ci consentirà anche se vogliamo studiare una canzone e sentire solo la voce Questa cosa non mi era mai capitata, non pensavo si potesse fare Sentiremo soltanto la voce, ti ricordi le gondole a Venezia, i belli vetri di Murano? Correvamo sopra i ponti sempre mano nella mano, e quanti poi... giri in bicicletta, col sorriso sulla faccia. Bene, quindi questa cosa qua ci permetterà sia di studiare delle canzoni magari difficili, veloci con la voce, e sia di ottenere delle basi che magari ancora non si trovano online. Quindi il passaggio successivo sarà quello di. Selezionare ad esempio la traccia vocale tolta, quindi lasciamo soltanto la base, andiamo su salva e lui ci dice salvare solo musica oppure solo voce o entrambe, ovviamente noi andiamo su musica per ottenere la nostra base e partirà il processo di salvataggio della canzone Il cielo su di me e il gioco è fatto. Infine vorrei dirvi che questo programma è gratuito per 10 minuti al giorno soltanto. Quindi poi si può fare un abbonamento, oppure comunque provate a scrivere sempre Vocal Remover online, ecco qua, e troverete anche altri link che più o meno fanno la stessa cosa. Date un'occhiata, ma comunque questa è una cosa davvero eccezionale. Avete visto che bello? Bene, spero di esservi stato utile come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!